Facendosi dell'autochirurgia su se stesso. Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati su questo canale. Allora, oggi faremo un nuovo video in cui parleremo di un crimine uh, di cui si è macchiato questo giapponese che è arrivato persino a mutilarsi la faccia e a farsi una. Chirurgia estetica se vogliamo chiamarla così su se stesso pur di eh, non farsi beccare dalla polizia. C'è stata una ragazza che è andata in Giappone in uno dei paesi più eh, ritenuti comunque tra i più sicuri al mondo e si è ritrovata a essere vittima di questo killer di cui andremo a parlare in questo video ragazzi questa storia è veramente macabra e eh, anche strana cioè, io eh, soprattutto per il modo con cui eh, questo ragazzo ha cercato di sviare la polizia come andremo a vedere come vi dicevo appunto facendosi dell'autochirurgia su se stesso allora io ho paura persino a tagliarmi i capelli, questo è riuscito a farsi una chirurgia proprio sulla sua faccia comunque andiamo a scoprire questa storia e mi raccomando se volete altri video come questi lasciate un mi piace che così ne farò altri. La storia è quella di Tsutaya Ichihashi al quale mi sono ispirato per questo look. Questo uomo è nato nel... 1979 Quando ha commesso questo crimine aveva soltanto 28 anni È nato nella prefettura di Gifu Sua madre era una dentista mentre suo padre era un dottore Quindi si può immaginare come comunque provenisse da una famiglia molto ben benestante Si è anche laureato eh, all'università di Ciba con anche un buon risultato Tuttavia, benché sulla carta sembrasse avesse tutto Sembra che questo ragazzo fosse uno Hikikomori Che per chi non lo sapesse, i Hikikomori sono quelle persone che comunque si sentono... Eh, insomma ci sono varie varianti, però in idea di massima sono quelle persone che non riescono a socializzare all'interno della società e quindi si rinchiudono in loro stessi e vivono nelle loro abitazioni senza mai uscire di casa. Sembra anche che lui fosse piuttosto, diciamo, uh, scansapatiche, se vogliamo dire così, infatti non è andato a cercarsi un lavoro. Dovete sapere che in Giappone, appena finite l'università, anzi, in tutto l'ultimo anno di università, c'è questo periodo in cui praticamente tutti i laureandi cercano lavoro e a Appena si laureano, praticamente un mese dopo perché si laureano di solito verso marzo, già ad aprile o maggio iniziano a lavorare la loro carriera. Questo eh, nel 99% dei giapponesi che scelgono di fare un percorso universitario, poi chi va alle scuole professionali svolgerà magari una carriera diciamo, lavorativa differente. E I suoi genitori gli davano una buona paga mensile, tanto che riusciva a pagarsi l'affitto in una casa con ben tre stanze, probabilmente in campagna, però comunque... Eh, non è per nulla poco costosa Sembra comunque che questo eh, Forse questi sogni non gli bastassero O non si sa per quale motivo Comunque sembra che abbia cercato di rubare In più occasioni e sembra che tra l'altro abbia aggredito una donna nel cercare di derubarla e tutto si è risolto in corte e sembra che il padre abbia pagato la, la donna per togliere le accuse si parla di una cifra intorno a 10.000 dollari non si sa poi eh, quanto questo è vero comunque perché non c'è gli atti in ogni caso l'accusa è stata ritirata quindi potete capire come lui pur avendo commesso un crimine non in quell'occasione non ne ha subito ripercussioni e forse questo è uno dei motivi per cui si macchierà di un crimine ben più grave negli anni a venire E ci aveva anche un'amorosa La quale ha detto che lui sembrava fosse estremamente Diciamo eh, Ossessionato dal suo aspetto fisico Infatti sembrava che andasse in modo compulsivo Sempre in palestra e sembra che corresse ben 20 km al giorno La ragazza con cui lui si vedeva in quel periodo lavorava a Disneyland e la loro relazione sembrava essere particolarmente stabile Ma sembra che dal 2007 stesse diventando sempre più eh, mentalmente instabile Finché il 20 marzo del 2007 ha approcciato una ragazza di nome Lindsay Questa che vedete nella foto la ragazza era inglese, aveva 22 anni e lavorava in Giappone come un'insegnante d'inglese. inglese. sembra che fosse una ragazza molto brillante e intelligente e tra l'altro si è laureata con il più grande honor eh, con i più grandi oneri, insomma un po' come la lode eh, qua in Italia. E uno dei motivi per cui ha scelto di andare in Giappone sembra che fosse quello di ampliare i suoi orizzonti e fare un'esperienza nuova. In ogni caso, andando al fatidico giorno del 20 marzo, questa ragazza era appena scesa da un treno dal quale era sceso anche il ragazzo uh, Tatsuya. E quando è sceso dal treno Tatsuya ha iniziato a farle delle domande un po' particolari che lei non si aspettava Infatti eh, l'ha presa un po' di sorpresa perché lui le ha iniziato a dire Ah io ti conosco, tu sei la mia insegnante di inglese". Lei non l'ha riconosciuta, ha detto no non sei il mio studente E ha preso la bicicletta perché sembrava diventare sempre più insistente E è andata di tutta fretta e furia verso il suo appartamento e sembra che Tatsuya l'ha rincorsa eh, fino ad arrivare al suo appartamento E siccome lui si è messo a correre e non lo so per qualche motivo. Eh, Lizzie eh, si, si è sentita un po' in colpa e siccome il ragazzo, correndo verso il suo appartamento, eh, le ha chiesto eh, di poter bere un bicchiere d'acqua. Lei ha deciso di invitarlo in casa visto che comunque lei condivideva l'appartamento con, con altre due ragazze e non aveva paura che comunque lui le potesse fare qualcosa. La cosa, comunque, è veramente un po' creepy perché voi immaginatevi questo uomo che voi non conoscete che vi ha fatto delle domande comunque fuori luogo e assolutamente infondate, viene dentro casa e viene a scoprire dove vivete, capite che la cosa è un pochino, diciamo, spaventosa, in ogni caso lui è salito. Poi c'è anche da dire che magari il fatto di essere straniera comunque in un paese come il Giappone, magari sai, io non lo so, però ogni tanto quando <coughs> vedo delle situazioni strane mi trovo all'estero a volte penso che magari sono io quello strano e non capisco la cultura, quindi potrebbe essere che magari questa Lindsay l'ha invitato in casa anche perché... Non si è resa conto, comunque, magari non lo so. Magari era un'usanza al Giappone. Comunque, lei non era lì da tanto. Quindi ci sta che non abbia compreso la situazione in ogni caso il ragazzo è entrato, ha bevuto il bicchiere d'acqua e ha cominciato a disegnarla, questo è il disegno che eh, questo tazzo ha fatto di questa Lindsay, lui eh, su questo disegno le ha lasciato praticamente le mail il suo numero di telefono eccetera e alla fine di questo diciamo incontro le ha chiesto se eh, avrebbe potuto incontrarla e se sarebbe stata disposta a diventare la sua insegnante d'inglese e gli ha anche offerto una cospicua somma di denaro e la ragazza ha perché ha detto perché no insomma posso conoscere un nuovo amico in Giappone potenziale nuovo amico anche un nuovo studente e comunque vabbè un po di soldi in più non fanno male e questa Linzi ha raccontato questa storia un pochino a tutte le sue amiche e anche al suo ragazzo che era in Inghilterra in quel momento dicendo che questo fatto un po strano che le è capitato e che adesso inizierà a insegnare inglese a questo ragazzo e qua potete vedere alcuni footage di quando sono andati praticamente a avere questa prima lezione di eh, inglese come potete vedere la ragazza continua a toccarsi i capelli, sembra che sia un pochino non a suo agio, in ogni caso eh, lei cerca di essere professionale fa la sua lezione, ma quando arriva il momento in cui Tazia dovrebbe pagarla le dice che ha dimenticato il portafoglio a casa e che abitava lì vicino e che l'avrebbe pagata eh, una volta tornato a casa e se ne andava bene di andare un secondo a casa sua che gli avrebbe dato i soldi, non si sa quanto questa ragazza volesse andare a casa di questo tipo, magari all'inizio era un po' esitante, in ogni caso alla fine Finisce per andare nel suo appartamento. Quando sono arrivati col taxi sotto casa di Tatsuya, la ragazza le ha detto al taxista di aspettare qui sotto che tanto sarebbe salita solo un minuto a casa di questo Tatsuya. E il taxista sembra che, passato qualche minuto, ha pensato che la ragazza non sarebbe più tornata e quindi, vabbè, ha preso e se n'è andato, insomma, alla ricerca di nuovi clienti. E questa è stata l'ultima volta che qualcuno ha visto questa Lindsay viva. La ragazza non ha più risposto alle all'email, al numero di telefono, non si è più presentata al lavoro e dopo due giorni la sua azienda l'ha data per dispersa, segnalandola alla polizia. E, mh, investigando su che cosa era successo questa ragazza, praticamente la sua conquilina ha ha detto che questa ragazza aveva avuto una lezione con questo tazioia e da quel giorno non era più tornata a casa e la ragazza ha dato alla polizia il disegno che questo tazioia aveva disegnato quando era stato nel loro appartamento precedentemente sembra che comunque senza un mandato la polizia non potesse entrare a casa di questo tazioia tra l'altro non può nemmeno bussare alla loro porta quindi praticamente la polizia ha aspettato nelle vicinanze del suo appartamento e senza dire nulla nella speranza magari che vedessero questo tazioia a tornare a casa e che potessero farle alcune domande eh, riguardo questa ninzi. In ogni caso sembra che Tatsuya avesse visto la polizia e si sia preso una borsa di fretta e furia e scalzo ha, è, è iniziato a correre nel tentativo di scappare e depistare la polizia. E eh, sembra comunque che il suo piano sia andato a buon fine dal momento che è riuscito a scappare. In ogni caso la polizia è andata poi dentro il suo appartamento e ha trovato il corpo della giovane praticamente privo di vita nel giro di lì a poco Tatsuya è diventato uno degli uomini più ricercati del Giappone io mi ricordo che era strapieno di eh, poster quando era già arrivato in Giappone io me la ricordo questa faccia e, e c'erano un sacco di poster con la faccia di questo Tatsuya anche dei poster dove c'era il suo volto photoshoppato come se fosse una ragazza nell'eventualità che lui cercasse di mascherare il suo aspetto fisico Sembra che comunque lui abbia viaggiato da lì a quel momento un po' per tutto il Giappone, in aree più cittadine, anche in posti più di campagna, sia stato anche per un periodo in un tempio, abbia anche vissuto nella foresta e addirittura abbia mangiato un serpente quando era affamato. In realtà l'ha mangiato anche un serpente in Cina comunque. E niente, comunque la sua fuga è durata per vari anni. E lui praticamente ha scritto tutte le sue emozioni in un diario in cui ha anche scritto che spererebbe che questa Lindsay tornerebbe in vita e che non avrebbe mai voluto fare quello che ha fatto. E sembra che comunque lui vivesse questo periodo della sua vita eh, In cui viveva nella foresta e cercava praticamente di vivere con quello che trovava per strada Come i serpenti Come un momento per ridimersi di tutte le sue colpe Sembra che comunque questo uomo mettesse sempre la mascherina So che adesso sembra una cosa normalissima In realtà in Giappone la mettono in tanti E che era riuscito comunque ad andare in alcuni shopping mall eccetera eccetera Era veramente difficile trovare eh, perché comunque aveva una faccia piuttosto comune diciamo la polizia ha quindi deciso di offrire una cosa come 100.000 dollari a chi riuscisse a trovare questo assassino e a fare giustizia e lui tra l'altro ha anche detto che c'è stata una volta che ha camminato vicino a una stazione di pulizia e ha visto un poster con la sua faccia e è stato in quel momento che ha deciso di eh, praticare della chirurgia plastica su se stesso per alterare il suo aspetto fisico con un coltello ha deciso di tagliare la su il suo labbro per farlo Sembrare più eh, sottile e, e inoltre con una specie di bisturi ha rimosso anche due penei che aveva sul volto Ha anche utilizzato praticamente un ago e eh, se l'è passato non so in che modo però l'ha messo sopra il naso per cercare di restringere, diciamo il suo naso e farlo sembrare un pochino più piccolo in ogni caso lui si rendeva conto che questo non era abbastanza per non essere riconoscibile E quindi ha deciso di sottoporsi anche degli interventi di chirurgia eh, attraverso un professionista proprio in un ospedale Tuttavia per poter realizzare ciò aveva bisogno di eh, alcuni soldi e quindi ha iniziato a lavorare in un cantiere E è riuscito a racimellare una cosa come 10.000 euro e quasi tutti li ha spesi in chirurgia plastica Sembra che si sia rifatto il naso due volte per farlo diciamo più alto e diverso da quello che lui ha aveva prima di questa operazione e ci sono anche delle rumors che dicono che ci si sia messo delle protesi alle guance e che si sia fatto quell'operazione, sapete degli asiatici per il double eyelid. Però voi dovete sapere che quando voi andate a farvi un'operazione chirurgica, molto spesso eh, questi, ehm, queste cliniche vi fanno una foto del prima e del dopo, un po' per Far mostrare al, al paziente che cosa è cambiato nel loro volto prima e dopo l'operazione. Un po' anche per essere, diciamo, avere del record di cosa eh, delle operazioni svolte. E è stato proprio grazie a questa foto che comunque la polizia è riuscita a risalire a questo uomo. Perché innanzitutto chi eh, gli ha fatto queste operazioni chirurgiche si erano accorte delle cicatrici e hanno ipotizzato che questo uomo si fosse tolto, diciamo, due nei e hanno notato anche che questa faccia era stranamente Familiare a quella di questo eh, famoso ricercato assassino. E queste foto di questo uomo sono state date alla polizia e sono state trasmesse in tv sembra che questo ricercato si sia visto in tv con il suo volto dopo la chirurgia plastica e che il suo cuore abbia iniziato a battere fortissimo. Per depistare ancora una volta la polizia si è andato a mettere un, una finta barba e dei finti eh, baffi e ha cercato nuovamente di scappare dalla polizia. Dopo che si è tagliato i capelli eccetera ha cercato di prendere un aereo per andare a Okinawa dove sono stato di Recente, vi farò a breve un video, non so, se sto, non so se questo è il momento migliore per pubblicizzare il mio video di Okinawa, ma in ogni caso eh, ha cercato di eh, appunto prendere questo aereo e è stato lì che lo hanno riconosciuto e lo hanno finalmente arrestato ben due eh, anni e mezzo dopo eh, che la polizia ha iniziato a cercarlo quindi potete capire come per due anni e mezzo lui è riuscito a scappare dalla polizia sembra che comunque l'uomo ha detto che eh, non ha mai cercato di uccidere questa Lindsay e che quello che è successo è stato semplicemente un, un incidente non so quanto gli riuscirei a credere, ma in ogni caso questa è la sua dichiarazione. Ha detto anche che aveva provato a, eh, diciamo, salvarla in qualche modo, eh, però non c'era riuscito. Probabilmente questo era anche un modo per ottenere forse una pena meno grave, dovete capire che se fate un omicidio premeditato o meno la pena è ben diversa, è stato sentenziato con l'ergastro quindi dovrà passare il resto dei suoi giorni in carcere. Questo tazzo è anche pubblicato un libro e ha cercato di dare tutti i guadagni di questo libro alla famiglia che però ha rifiutato e non ha voluto avere niente a che fare in questo diario diciamo se vogliamo chiamarlo così lui ha parlato di tutte le emozioni che ha vissuto in tutti questi due anni e mezzo in cui ha cercato di sfuggire alla polizia però non è mai entrato nel dettaglio in quello che è successo, quel fatidico giorno in cui ha tolto la vita a questa Linse. È anche stato fatto un film e la famiglia era completamente contraria all'idea di questo film perché eh, ha detto che lo ha trovato eh, estremamente irrispettoso nei confronti di Linzi, quella ragazza che questa famiglia ha perso. Tra l'altro eh, l'attore molto famoso di Infujioka eh, ha recitato il ruolo di questo Tatsuya. In ogni caso ragazzi questa era la eh, terribile storia di oggi, io voglio sapere assolutamente che cosa ne pensate e mi raccomando se questo video vi è piaciuto e volete altri video su crimini giapponesi o asiatici in generale scrivetemelo qui sotto nei commenti e cercherò di realizzare altri video come questo. Eh, grazie mille per essere stati con me e noi ci vediamo al prossimo video.